tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo poncho che io ho deciso di chiamare poncho autumn per quanto riguarda il filato ho utilizzato questo gomitolone della dmc ossia il magnum tweed che è un gomitolo da 250 no, 400 grammi che misura 840 metri e um, è formato dal 74% acrilico, 20% lana, 6% viscosa, il colore che ho usato io è il 751 che è questo che ha uh, questo rosa, Lillato, un colore molto particolare strano ma che ho adorato tantissimo uh, per quanto riguarda um, altri colori presenti sul mio sito filati Elsa beh, voglio mostrare alcuni che trovo perfetti per poter realizzare questo puncio, ossia questo bellissimo viola li prendo un po' tutti ecco, questo bellissimo viola o questo ottamio anche questo è fantastico ma trovate disponibili veramente tantissimi colori c'è anche il nero uh, c'è il panna uh, c'è il verde uh, c'è il fragola quindi veramente potete trovare tantissimi colori per realizzare la vostra maglia poncio come desiderate per quanto riguarda il quantitativo io ho lavorato con un centro numero 5 e mi è servito un gomitolone che non è anche finito quindi per una taglia M vi va benissimo un gomitolo per una taglia L ve ne occorrono due come potete vedere è molto largo, non dà fastidio una taglia M dovrò fare la stessa mia lavorazione larga magari con qualche aumento in più e poi andare a fare uh, la chiusura um, un po' più larga quindi lasciare un po' più larga qui appunto in modo tale che questo a maglia poncio non vi stringa io ho deciso di farla un po' aderente perché la voglio mettere comunque su dei uh, maglioncini un po' pesanti, quindi in che parole da poter uscire con il poncio e il maglioncino senza essere costretta a mettere una giacca sotto o comunque se devo mettere una giacca una di quelle sottili che poi comunque posso tenere se voglio togliere il poncio oppure potete realizzare il... Mm poncio ancora più largo in modo tale da poter mettere sotto il, un, cappottino, un cappottino in questo caso mi raccomando vi consiglio per una taglia M sempre un gomitolo ma per una, per una taglia S sempre un gomitolo però per una taglia M in questo caso vi occorrono due gomitoli. Per quanto riguarda questo poncio cat top down io all'inizio l'avevo mostrato come realizzare durante una delle nostre dirette che facciamo il giovedì sul gruppo di facebook la libertà di incidentare e sferuzzare dove spiegavo come realizzare appunto questo poncio che però deve essere un poncio libero quindi senza questa parte chiusa sotto eh, in due modi questo che ho utilizzato io che adesso vedrete anche durante il video è uno un po più semplice è eh, questo che vedete durante il video a parte vedete la particolarità è qui in questa um striscia lavorata di lato sia da questa parte che da quest'altra parte e il fatto che sono tre giri che vanno ripetuti quindi non solo abbiamo questa striscia lavorata qui ma abbiamo i tre giri che vanno ripetuti mentre nella diretta di facebook l'altra poncia che aveva sempre la striscia lavorata qui presentava soltanto un giro che andava sempre ripetuto qui invece ho deciso di optare per due giri quindi per tre giri quindi è comunque una lavorazione semplicissima gli aumenti sono semplicissimi da fare e anche non smette di fare gli aumenti e poi andare a chiudere la lavorazione sotto naturalmente per chi non vuole chiudere quindi per chi non vuole fare la parte di sotto e trasformare questo poncio quindi in un poncio maglia, può tranquillamente continuare a lavorare e trasformare quindi um, lasciare quindi questo un poncio. A quel punto, però vi dico di non smettere di fare aumenti, ma di continuare a farli perché più largo il poncio meglio è. Detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. E se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia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 Allora, per realizzare il nostro poncio maglia eh, io lavorerò il filato Magnum Tweed, il colore che ho scelto io, il 701, che è questo colore che ho chiamato Tortora, ma in realtà questo è quasi un rosa, è un colore molto strano definire, per questo ho preferito chiamarlo Tortora, mettiamola così. Allora, eh, vi dico già che io lavorerò con un 100 numero 5 e ho montato qui nella mia maglia 80 catenelle, mentre qui nella mia, moti nella mia uh, moti nel farvi vedere come si lavora, monto solamente 50 catenelle lavorando con un centro e numero 5 lavorando con un cento e numero 5 e montando 80 catenelle io ho uno scollo che è largo quindi da qua a qua 32 centimetri mi raccomando 32 centimetri mi sono usciti dopo che ho lavorato il primo giro quindi quando ho montato le catenelle era un po' meno però quando sono andata a lavorare alla fine mi si è allargato e quindi è venuto 32 centimetri per quanto riguarda il multiplo, non c'è un vero e proprio multiplo, diciamo che la cosa importante è che abbiate 10 catenelle che vi servono per fare gli angoli, quindi questa lavorazione, di qua di qua e poi dovete avere un numero di catenelle divisibili per due per metterli uguali avanti e indietro io lavorando su questa maglia 80 catenelle 10 ne ho tolte per fare gli angoli quindi me ne sono rimasti 70 e quindi poi sono andata a lavorare 35 catenelle da no eh, maglie alte da una parte 35 dall'altra parte se volete quindi fare lo scollo più corto invece di tipo 80 montate 70 catenelle quindi 10 se ne vanno quindi se ne rimangono 60 e quindi lavorerete 30 maglie davanti e 30 maglie dietro spero di aver fatto capire un po come funziona mi raccomando non mettete troppe poche catenelle perché altrimenti poi la lavorazione viene troppo chiusa e comunque stiamo parlando di un poncio quindi non deve essere per forza chiuso chiuso soprattutto per questo tipo poncio maglia detto ciò quindi possiamo passare a lavorare a farvi vedere come si lavora questo poncho ah vi volevo far vedere anche gli altri colori disponibili sul sito questo sembra rosso ma in realtà è un color fragola e abbiamo anche il nero che ha queste eh, piccole ehm, ehm, non so neanche bene come definirle, marroni però molto carino quindi eh, io trovo che questo sia un filato adattissimo per fare questo tipo di creazioni quindi dei ponchi, eh, dei cardigan e così Via. quindi come vi ho detto io qui invece ho montato 50 catenelle e quindi avendo montato 50 catenelle 40 10 se ne andranno quindi io ne avrò 40 e comunque iniziamo quindi andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 2 catenelle che sono stata prima maglia alta non chiusa voglio togliere un po così ecco eh, si non da proprio fastidio rientro dentro e vado a realizzare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme due catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo rientro e di nuovo da fare due maglie alte non chiuse una e rientro 2 catenella di separazione salto 2 catenelle e vado a fare le mie 20 maglie alte una in ogni catenella quindi una 2 3 continuo così fino ad arrivare ad avere 20 catenelle 20 maglie alte poi vi farò vedere come continuare ho terminato di fare le mie 20 maglie alte di separazione salto 2 catenelle adesso andiamo a fare l'altro angolo quindi entro nella terza catenella e vado a fare due maglie alte non chiuse una due le chiudo insieme due catenelle di separazione rientro dentro altre due maglie alte una due e le chiudo insieme catenella di separazione salto 2 catenelle di nuovo da fare le mie 20 maglie alte una in ogni catenella e continuo così quindi per fare le mie 20 maglie alte vi farò vedere come terminare quindi il primo giro e come iniziare poi il secondo giro sto terminando quindi il primo giro faccio una catenella di separazione entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima, secondo giro con una maglia bassissima. Mi porta all'interno delle due catenelle e di nuovo da fare il mio ventaglio. Quindi, 2 catenelle, rientro dentro un'altra maglia alta non chiusa, chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. Cadenella di separazione e andiamo. Dove abbiamo l'archetto di una catenella andiamo a fare una maglia alta. Il resto delle maglie alte le andiamo a fare in rilievo sul dietro, quindi entro nei fili dietro, quindi non nel filo avanti, nel filo dietro. E mi raccomando, non prendete solo il filetto, ma prendete anche quello più sotto, in modo tale che la lavorazione vi venga dritta e non abbia un po' una curva. Quindi andiamo a fare la nostra maglia alta rilievo sul dietro ancora maglia alta successiva andiamo nei due fili dietro e andiamo a fare una maglia alta voglio farvelo vedere bene quindi vedete io non prendo solo questo filo prendo anche quello più un fondo più sotto e vado a fare la mia maglia alta bene continuo così fine facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi vi faccio vedere come andare a continuare la lavorazione Ho Fatto le 20 maglie alte, il rilievo sul dietro andiamo a fare una maglia alta. Dove abbiamo la catenella di separazione, catenella di separazione e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi entriamo dentro l'archetto, 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, e le chiudiamo insieme, 2 catenelle di separazione, e rientriamo altre due maglie alte non chiuse, 1 e 2. Le chiudiamo insieme, catenella di separazione, e di nuovo dove abbiamo la catenella di separazione andiamo a fare una maglia alta e poi di nuovo una maglia alta e rilievo sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, la maglia alta e rilievo sul dietro e non prendete soltanto il filo, ma prendetene due in modo tale che la lavorazione vi venga dritta e non vada a a perdersi andando un po di lato che poi le punte non vengono dritte quindi continuiamo a lavorare in questa maniera sto terminando il secondo giro ho fatto l'ultima maglia alte rilievo sul dietro vado dove ho la catenella di separazione vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado a chiudere il giro facendo una maglia bassissima dove ho le due maglie alte chiuse insieme terzo e ultimo giro con una maglia bassissima ci portiamo all'interno dell'archetto di 2 catenelle a questo punto facciamo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia non chiusa prendo due volte il filo sull'uncinetto rientro e vado a fare un'altra maglia alta doppia non chiusa e le chiudo insieme 2 catenelle di separazione Prendo due volte il filo sull'uncinetto e vado a fare di nuovo due maglie alte doppie non chiuse. Quindi una, prendo due volte il filo sull'uncinetto, seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta doppia. Prendo due volte il filo sull'uncinetto. E adesso vado di nuovo a fare le maglie alte in rilievo. Però sono maglie alte doppie. Sempre rilievo dietro. Quindi vado, prendo i due fili dietro e faccio la mia maglia alta e rilievo. La mia maglia alta e doppia e rilievo. Di nuovo prendo due volte il filo sull'uncinetto. Vado sulla maglia alta, successiva e vado a fare la mia maglia alta e doppia in rilievo sul dietro. Prendo due volte l'uncinetto e continuo in questa maniera fino ad arrivare alla fine delle maglie alte e una volta finito vi faccio vedere come andare a continuare a lavorare questo giro. Però come, avete, come state vedendo i giri sono tre, due con un giro di maglie alte normali e uno con un giro di maglie alte doppie, lavorate sempre sul dietro in questa maniera ok sono arrivata al secondo angolo quindi prendo due volte il filo sull'uncinetto vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare la mia maglia alta doppia catenella di separazione andiamo a fare il nostro ventaglio però fatto con maglie alte doppie quindi entro nell'archetto di 2 catenelle vado a fare due maglie alte doppie una ops non lo devo chiudere 2 e, e le chiudo. Catenella di separazione, due catenelle di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto e di nuovo ad fare due maglie alte non chiuse. Una rientro, due. Le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado alla catenella di separazione e vado a fare una maglia alta doppia. E adesso di nuovo andiamo a fare una maglia alta doppia sul dietro sopra ogni maglia alta del giro precedente quindi la lavorazione è veramente molto molto semplice continuiamo a lavorare in questa maniera andando sempre a fare la nostra maglia alta il rilievo sul dietro e vi farò vedere come terminare anche il terzo giro e poi come iniziare di nuovo il primo perché il primo comunque lo faremo maglia alta e sul rilievo però voglio farvi vedere come andare a lavorare ok sto per terminare anche il terzo giro quindi vado a fare la mia ultima maglia alta doppia nell'archetto di una catenella di separazione vado a fare una maglia bassissima tra le due maglie alte doppie chiuse insieme ok adesso come vi ho detto si riparte dal primo giro e ve lo faccio vedere un attimo giusto perché sarà un po diverso rispetto al giro che abbiamo fatto inizialmente quindi andiamo sempre a fare due catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa catenella di separazione 2 catenelle di separazione Rientriamo altre due maglie alte, non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la catenella. E andiamo a fare una maglia alta, e adesso, di nuovo, andiamo a fare maglia alta, sopra ogni maglia alta, doppia, però sempre rilievo sul dietro. Quindi, quello che cambia rispetto al primo giro è che noi adesso andiamo a fare sempre una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione e una maglia e le altre maglie le facciamo sempre in rilievo sul dietro quindi diciamo che è uguale al secondo giro quindi continuiamo a lavorare in questa maniera Per fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Naturalmente io nel video vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo eh, giro. Ora io ho ripetuto il motivo per sei volte e poi quindi tre giri li ho ripetuti per sei volte e poi sono andata a fare di nuovo il primo giro come larghezza per me ci siamo è venuto bello largo e quindi posso andare a mettermi i marcatori. Per mettere i marcatori. Io ho fatto in questa maniera: mi sono andata a misurare dalla punta verso l'interno circa 25 centimetri che a me corrispondono: oltre a togliere l'angolino, ecco, alzo che si vede meglio 28 cm maglie alte quindi ho diviso con 25 centimetri e ho fatto la stessa cosa dall'altra parte e quindi tra i due tra i due marcatori ho circa 38 centimetri anzi no sono 39 centimetri diciamo che quindi quando andrete se siete tagli più grandi quando andrete a fare la divisione vi consiglio di avere comunque uh, qui uh, 39 più 39, per me sono quasi uh, sono 78 cm, quindi quasi 80 cm che è la larghezza dei miei fianchi, quindi per me va benissimo. Però mi raccomando, quando mettete i marcatori cercate di avere qui uh, la circonferenza adatta al vostro fisico, stiamo facendo un poncio quindi non deve andare molto stretto. A questo punto quindi possiamo riprendere la lavorazione. Io qui ho staccato il filo per poter ricominciare a lavorare appunto il corpo del nostro poncio k quindi riprendo il mio filato e vi faccio vedere come andare a lavorare andremo sempre a fare i nostri due i nostri tre giri io devo andare a fare in questo caso il secondo giro eh, di maglie uh, basse eh, di maglia alta scusatemi quindi voglio farvi vedere direttamente come passare da una parte all'altra molto molto semplice quindi vado sempre a lavorare mie 3 catenelle sul dietro e qui vado dove ho il marcatore e di nuovo vado a lavorare la mia maglia alta dietro vado dopo il marcatore lo tolgo così vedete meglio scusatemi e quindi vado a lavorare sempre dietro quindi prendo il filo dietro e vado a fare la mia maglia alta e continuo così a lavorare normalmente fino ad arrivare al secondo marcatore quindi non cambia assolutamente niente le lavorazioni che andremo a fare sono sempre questi tre giri solo che non andremo a fare più gli angoli ma andremo a lavorare solo il corpo della maglia quindi io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altro marcatore e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro sono arrivata al secondo marcatore quindi lo vado a togliere prima da questo lato e vado a fare la mia maglia alta rilievo dietro lo tolgo anche da quest'altro lato e di nuovo ad fare la mia maglia alta dietro e adesso vado a lavorare normalmente il mio giro e come vi ho detto una volta finito ricominceremo a fare gli altri giri nel mio caso dovrò andare a fare il giro di maglie alte doppie si ripetono sempre questi tre giri vi dirò per quante volte l'ho ripetuto non tantissimo è un poncio mi deve arrivare ad altezza eh, diciamo fianchi quindi scenderò poco vi dirò naturalmente quante volte sono andata a fare questo giro Allora ho terminato di fare anche la parte sotto del mio poncio maglia e l'ho ripetuto, ho ripetuto il motivo per, due, per tre volte, quindi una, due, tre, terminando però con due giri di maglie alte. Quindi avevamo fermato che io ho fatto un giro di maglie alte e un giro di maglie alte doppie, poi ho ripreso il mio motivo, quindi l'ho ripetuto per un totale di tre volte, però ho terminato facendo due giri di due maglie alte. Quindi non farò alcun tipo di bordino, la maglia poncio mi piace così come è venuta, quindi la nostra maglia poncio è terminata.